Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un video dopo tantissimo tempo impegni col lavoro, sto facendo dei lavori per il canale sto facendo delle risistemazioni della camera, un sacco di cose quindi eh, non sono più usciti i video sono stato anche impegnatissimo col lavoro, periodo di Natale, tutto e iniziamo con questo video per mostrarvi dei lavori e un unboxing che c'è, che ci ha perso di traccia cioè, il pacco che è arrivato, che è questo qua, un pacchettone enorme, che non ho più pallida idea di cosa c'è, quindi andremo ad unboxarlo, ma vi mostro un'altra piccola cosa. Quello lì è il pacchettone, c'è l'osmo stabilizzato sulla verticale, non sull'orizzontale, quindi vi faccio vedere, il computer non c'è più, perché... Eh... Sto facendo un lavoro, vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete lì c'è lo scotch, qua c'è il computer, stavo pulendo, facendo i lavori perché ho trovato il piano in cristallo per finire il progetto. All'inizio c'è il piano originale che andrò poi a staccare e imbustare, che in caso in futuro ci abbiamo il piano nuovo, abbiamo il piano originale. E abbiamo dato una grattata, una levigata a tutto il bordo. Perché prima era così tutto pieno di colla, tutto ruvido. E abbiamo dato una bella grattata e una passata di primer dello stesso colore che adesso si sta asciugando. Sta, si sta asciugando. Poi andremo a mettere. Che non, non so più dove l'ho messo, da qualche un'altra un parte, una guarnizione siliconica qua attorno, quelli tipo per le porte. E andremo ad appoggiarci il. Il cristallo qua sopra quindi vediamo come procederà adesso lascio asciugare un po poi gli attacco il la gomma siliconica altra cosa che facciamo è l'unboxing del prodotto questo qua del pacco quindi adesso cambio camera passo dal telefono che riesco a orientare meglio la camera e apriamo il pacco e vediamo che pacco è Ok, li metto a terra perché il pacco è grosso e mm, non, non ho a parte, il tavolo da capo non lo metto. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Uh, è bellissimo! Oh mio dio! Non ci credo, è pazzesco Allora, è una, come si può vedere, è una, un impianto audio Che ringrazio tanto Lady, il mio amico Igor Ciao, ti saluto, non so se si vede Ti saluto Ti ringrazio tantissimo, è fantastico, grazie mille eh, Non so cosa dire È fantastica, quindi... È un impianto audio veramente fantastico. Vediamoci Tirarlo fuori dalla scatola. Pesa una tonno in latina, una roba assurda. Oh mio Dio. Oh, oh. È fantastica! oh mio dio qua abbiamo un telecomando che non so cosa serve dovremo vedere ci saranno tutte le impostazioni da leggere il manuale che noi non leggeremo poi abbiamo partiamo abbiamo la scatoletta magica con tutte le istruzioni cioè, mi spiegate una cosa? Cosa serve una scatola del genere per dei eh, manuali di istruzione? Va bene che possono servire per fare, posso servire per fare magari un, un po' di spessore per la scatola, però il cavo di alimentazione e il manuale di istruzione è una scatola così, va bene. Pazzesco, sì, qui abbiamo il cavo di alimentazione che non so per cosa sia, è un cavo di alimentazione e in più abbiamo anche un, delle prolunghe audio, vediamo un attimo di capire, abbiamo una USB-C fantastico che c'è la USB-C, poi ha una prolunga jack maschio maschio da 3.5 mm e un alimentatore un cavo, un cavo non è proprio un alimentatore mentre qua dentro che tra l'altro pesa un quintale anche questo dovrebbe esserci il sub questa scatola di tiriamo via è enorme cioè neanche un mattone raga no pesa meno di quello che sembrava dai si vede che nella scatola Qui c'ha un connettore, credo per l'alimentazione, non lo so. Vediamo di evitare di far danni. Cioè guardate che sub è fantastico. Il design è fantastico, bello. Qua sotto abbiamo l'uscita dei bassi e non vedo... ha ah, un solo cavo... e basta? Non capisco se è solo un cavo... Dove si attacca? Mm. Si attaccherà qua dietro da qualche parte. Ah, ok. Si attacca qui dietro. Sub, l'ingresso audio. C'ha la USB, che non so per cosa serva, il cavo AUX, un cavo HDMI, che non so cosa serve, andremo a vedere. Quindi adesso lo metto via, ed cioè, è fantastico, poi appena finito la scrivania vi faccio vedere tutta la postazione completa. Andiamo a rimettere questa che non si rovina. Quindi, grandi novità. Adesso incliniamo un attimo, vediamo se riesco. Tengo <coughs> in alto il tripod perché non so quanto zoom gli ho messo. E fantastico, vi faccio vedere. È, È enorme, sta cosa qua. Quindi, eh, aria di grandi cambiamenti. Verrà cambiata parecchie cose nella scrivania. Ci sarà una piccola sorpresa che ha a che fare con il canale e speriamo che venga bene ci vuole un po di tempo ci stiamo lavorando e quindi arriverà anche quella presto vi farò vedere poi finito quando sarà arrivato il piano è tutto e niente un saluto elettrizzante a tutti commentate iscrivetevi un like ciao